Buongiorno, buongiorno amici, saluto tutti tutti voi, benvenuti a questa nuova diretta in compagnia di Elia. Che è Elia per, chi non, per chi ancora non mi conoscesse, sono uno degli esperti uh, di esoterismo presenti sul sito di wengo.it. Uh, sono un sensitivo, un veggente, un cartomante e metto il mio dono a disposizione di tutti coloro i quali abbiano bisogno di dare risposte ai propri quesiti, ai propri quesiti di vita, ai propri dubbi, alle proprie incertezze. Oggi sarò qui in diretta per voi eh, per un'ora, quindi offrirò per un'ora eh, delle, delle, domande, delle, delle domande gratuite a ciascuno di voi. Vi ricordo che per partecipare in diretta con me basta... Semplicemente scrivere il vostro nome insieme alla vostra data di nascita, qui tra i commenti, con la domanda precisa. Se si tratta di due persone, quindi di un consulto, una domanda relativa ad una situazione di coppia, vi ricordo che ho necessità del nome di entrambi e così come anche della data di nascita di entrambi. Um, non rispondo a domande su salute e gravidanza, questo sia in diretta, ma anche nel privato. Per parlare con me, ragazzi, privatamente vi ricordo i numeri che dovete effettuare: che sono quello dello 0694-801933 e lo 06 94 80 07 95 prima di cominciare a dare risposta alle vostre domande mi tocca assolutamente e lo faccio con tutto il cuore ringraziare i miei angeli custodi che saluto eccoli qui eh, nel nome di Rosaria di Andrea di Francesca più inoltre saluto anche Francesca e Noemi del servizio clienti di Wengo e ehm, in particolar modo comunque Rosaria che mi segue che in questo momento mi dà supporto per questa diretta, io non sono un personaggio televisivo quindi capirete che anche per me, che mi occupo di tutt'altro, essere qui con voi crea comunque una certa emozione, ma lo faccio con piacere, lo faccio veramente con piacere. Dunque, in questo momento, da questo momento possiamo dare inizio ai consulti, quindi alle vostre domande, ok? Oggi utilizzerò per voi i tarocchi, tarocchi di Marsiglia. Quindi domanda precisa e avrete una risposta precisa. Partiamo subito. Domanda precisa, ricordo, e risposta precisa. Domanda precisa, risposta precisa. modifico un attimo, ragazzi se non mi formulate domande precise non rispondo, Sto qui, siamo qui, voi guardate me, io leggo i vostri messaggi, dunque iniziamo subito con Mary Pagano, ciao posso sapere se avrò un nuovo amore entro la fine dell'anno? Marica 10 10 93. Perfetto. Marica nate il 10 10 93. Concentrati bene. Marica, innanzitutto a livello già di sensitività ho molto chiara una percezione che mi fa riferimento al tuo passato, in riferimento ad una persona del tuo passato che per quanto ti abbia fatto male, per quanto si sia poi comportata anche in una maniera sicuramente non ottimale, ha ancora un pensiero su di te, eh? ce l'ha, anche se eh, io ti sconsiglierei come dire, di dare nuova opportunità a questa situazione perché è un qualcosa che sarebbe inconcludente per te. Quindi andiamo a vedere nel... Diretto proprio quello che ti riserva il futuro in amore. Concentrati bene, non incrociarmi né braccia né gambe. Vediamo i tarocchi cosa ti rispondono. Per Marica, si incontrerà un nuovo amore. Tesoro, ti è proprio destino il nuovo incontro, c'è un bellissimo tre di coppe nello smazzo con il balletto di coppe, quindi questo rappresenta proprio l'incontro, l'amore fruttuoso, quindi ciò che ti porterà ad una realizzazione insieme a questo nuovo personaggio, un personaggio comunque amorevole, perché il fante di coppe è un personaggio molto molto amorevole tesoro è una storia che per me potrei definirla anche come la storia della tua vita, non voglio esagerare ma è la carta della temperanza vicino alla carta del mondo che il mondo è la carta per antonomasia più positiva degli arcani maggiori dei tarocchi e che ci indica una situazione che andrà a realizzarsi in maniera molto molto molto forte e concreta per te insieme alla temperanza che è una carta molto lunga nel tempo quindi un rapporto sicuramente importante e dura tesoro, la fine di tutto il tuo passato ci sta ora ti aspetta soltanto il cambiamento felice in chiusura distesa hai un bellissimo 10 di bastoni che è proprio il cambiamento felice per la consultante quindi questa persona arriva arriva anche nei tempi Uh, non molto lunghi i tempi da te indicati che mi dicevi entro fine anno potrei magari andare un po' più in là di fine anno quindi non ci fissiamo esclusivamente al dicembre di quest'anno ma comunque non molto lontano e ti porta tanta tanta tanta positività auguri e in bocca al lupo cara passiamo ad una nuova richiesta mi raccomando domanda precisa risposta precisa quando incontrerò il mio compagno definitivo, tesoro, questo lo sa soltanto Dio. Poi, Maria Pina. M Maria Pina Privitera. Maria, nata il 3-8-65, Nicolò, nato il 6-5-61. Avrete un futuro? Vediamo. Concentrati bene, tesoro. Non fate per favore questo genere di domande quando incontrerò l'uomo della mia vita ragazzi ma non, non abbiamo il calendario in mano noi, noi esperti io poi perlomeno parlo di me per il mio operato non mi va di dire stupidaggini non mi va di inventare mi piace di essere sincero obiettivo e coerente e mantenere, e mantenere sempre i piedi per terra anche se si tratta di Um, mantiche che hanno poco a che fare con la razionalità però cerchiamo di capire che determinate cose veramente ragazzi non le può sapere nessuno al mondo eh? quindi domande più sensate mi raccomando vediamo per te tesoro se ci sarà un futuro con lui e c'è una crisi in effetti il 5 di denari rappresenta proprio la crisi anche se è una crisi superabile vicino ancora una volta ad un 10 di bastoni che è un cambiamento, quindi già dallo smazzo tesoro abbiamo una situazione che ci fa vedere, ci fa già presagire un superamento uh, un superamento di situazione Vediamo, no tesoro, con un bellissimo asso di coppe, che è proprio la, la carta della casa, della famiglia, della riconciliazione, vicino alla morte, quindi la fine di una situazione e l'inizio di un'altra. Quindi questa situazione, come dire, di sofferenza, di crisi tra di voi, si supererà, si supererà. Gli ostacoli ci sono, gli ostacoli ci sono, tesoro, voi continuate ad andare avanti, assolutamente, avete delle bellissime carte oggi, oggi ci sta, vedi... La carta del carro, che è il trionfo, il successo vicino alla ruota della fortuna, che lascia proprio presagire ad un percorso buono. Ricordiamoci che la ruota di fortuna è una ruota, quindi può girare sia da un verso che dall'altro. In questo caso, tesoro mio, avendo poi alla fine la carta di nuovi stimoli, che è quella del balletto di bastoni, sicuramente è un rapporto che continuerà e continuerà bene. Quindi non preoccuparti, eh? va avanti, è una storia che va avanti. Dunque, ricordo ancora una volta per chi volesse parlare con me in privato che, di chiamare i numeri dello 06 94 80 19 33, o lo 06 94 80 07 95. Ringrazio già l'utente che in questo stesso preciso istante mi sta dando conferma di quanto le ho appena detto nella, uh, nella diretta qui. Andiamo avanti con le domande. Ciao, vorrei sapere se tornerà con me un'altra volta. Scrivo dall'estero, il mio nome è Najada, nata il 20-10-85, e lui Leo Trim. Vi prego una risposta, te la concedo la risposta. Quindi Najada e Leo Trim, Najada nata il 20-10-85 e Leo Trim nato il 21-10-90. Najada e Leo Trim. Concentrati tesoro, vediamo se ci sarà un ritorno. Najada e Leo Trim. Ascoltami, tanta sofferenza in questa situazione e persone che si sono messe in mezzo, specialmente una donna, una donna avida, una donna cattiva, una donna mm, che veramente ha ostacolato il vostro rapporto, il sentimento però lo vedo, è un ragazzo che sta soffrendo, sta soffrendo anche per una situazione di lavoro, eh? Ascoltami, io il ritorno te lo garantisco al 100%, sia perché ce l'ho proprio come immagine reale, concreta, ma anche perché già dallo smazzo delle carte abbiamo una risoluzione. Il superamento della crisi ci sarà. Ci sarà. Al centro della stesa considera quella carta della Torre, quindi sicuramente già avete attraversato momenti proprio di chiusura anche abbastanza drastici, però il cambiamento ci sta. No, questa situazione dà una chiusura che è quella che mi viene data dalla carta del 2 di spade, avrà poi, come puoi vedere, una riapertura, una rifioritura con un 10 di denari. Quindi questo mi rappresenta proprio il cambiamento positivo per te e la coppia felice. Per me, torna, stai serena. Attenzione a questa persona che si mette di mezzo. Fate capire meno i fatti vostri. Siete fatti grandi e dovete andare avanti per la vostra strada. Andiamo avanti con le domande jessica 22 settembre 78 mi chiede se troverà un amore corrisposto vediamo jessica 22, settembre 78. jessica 22 settembre 78 il consiglio che mi viene subito tesoro per qualsiasi situazione altra che verrà non portare il tuo passato a nel presente o nel futuro il passato è passato e mi raccomando le tue insicurezze tesoro prova a gestirle in maniera diversa perché le vai sempre a riversare sul, sulla persona in questione sulla persona che tu frequenti facendola spaventare quindi è vero che hai avuto a che fare con persone superficiali ma è pur vero che in un certo qual modo con i tuoi atteggiamenti le hai spaventate sto parlando con te Jessica eh. quindi vediamo adesso per te se ci sarà un amore corrisposto Jessica, 22, 9, 78. avrà un amore? Ma tesoro, eh, poi mi dirai magari nei commenti se già hai conosciuto qualcuno, perché già vedo un qualcosa di celerissimo, quindi già, mh, già presente nella tua vita, potrebbe essere una conoscenza che hai avuto da poco, o una frequentazione breve che hai da poco, o comunque un qualcosa che si sviluppa prestissimo, questione di giorni, insomma, eh? settimane. No, per me assolutamente sì già mi esce proprio già con il cavallo di coppe che è l'arrivo dell'amore quindi già ti posso dire di sì è una persona che si sposta per lavoro sicuramente fa un lavoro dove mh, si muove si muove, si sposta una brava persona finalmente una persona con la quale puoi parlare ci può essere un bellissimo dialogo abbiamo la carta del sette di bastoni che sono proprio le comunicazioni questo è importante parlerete molto il vostro rapporto si baserà molto sul dialogo ed è quello che Porterà poi ad una bella risoluzione, con un bel lasso di coppe finale, che è proprio la nascita della situazione, assolutamente sì. Guarda, arriva ed in tempi celeri, ed è una bella situazione con la quale si può creare famiglia, e non dico altro. Se vuoi poi approfondire, ovviamente puoi chiamarmi in privato, sia tu come tutti gli altri, chi vuole parlare con me, lo può fare chiamando lo 06 94 80 19 33, o ancora lo 06 94 80 07 95. Andiamo avanti con le domande. Dunque, acquario, lavoro? Ragazzi, per favore, domande precise. Non posso rispondervi ad una domanda scritta così. Acquario, lavoro? Cioè, il tuo segno zodiacale, lavoro. No, ragazzi, ho bisogno di una domanda precisa. Per andare nell'approfondito, quindi nei dettagli delle situazioni, questo lo potete fare privatamente. In diretta, devo essere rapido per dare risposte a quante più persone possibile. Dunque, Valentina nata il 25 1986, Mi chiede se ci sarà un ritorno con il suo ex Valentina, purtroppo, se non mi dai il nome Ed il segno zodiacale del tuo ex Io non posso farti le carte Mi raccomando, ragazzi, ve lo sto, vi imploro davvero Ho bisogno dei nomi Vostri, di entrambi i eh, rappresentanti della coppia Insieme alle date di nascita Non vi posso rispondere senza dati Alida, nata il 7 marzo 1973, sta aspettando la risposta per un lavoro. Il curriculum è già stato inviato ad agosto. Vediamo se avrai una risposta positiva o meno. Alida, avrà una risposta positiva dal lavoro a cui ha già inoltrato curriculum ad agosto. Alida, 7 marzo 1973. Tesoro, c'è stato un ritardo, c'è stato un ritardo... Per me è anche una situazione però un po' di illusione, perdonami ma c'è la carta della luna che indica proprio l'illusione, un qualcosa che ti è stato um, diciamo un po' inventato, ti è stata data una notizia falsa perché a me esce proprio al centro della stesa la delusione, io già con la veggenza ho visto um, una situazione di negazione in riferimento alla tua domanda ma ho voluto come dire comunque dare ancora più valore a ciò che mi usciva anche attraverso uh, la lettura delle carte, quindi in questa situazione precisa tesoro io ti dico di no, non ci sarà, non ci sarà perché ci sarà poi vedi proprio la, la tua delusione insieme alla sofferenza, cioè ci rimani male tesoro ma la chiamata non arriva da questa situazione qui e poi invece ti troverai di fronte ad un'altra situazione che ti viene presentata da una donna, quindi ti farà voce di questa situazione una donna e ci sta finalmente una bella risoluzione lavorativa con la carta del mondo. Ti dico di più, mi esce la carta della scelta, quindi questo che cosa ci fa? ci vuole indicare, ci vuole... le carte ci dicono semplicemente questo, Digli che non si preoccupasse, non si preoccupasse del fatto che questa chiamata lavorativa non arriverà, perché ce ne sarà un'altra, quindi ci sarà un'altra situazione di lavoro ancora migliore. Perciò mi raccomando, in bocca al lupo per tutto e stai serena perché il lavoro arriva. Andiamo avanti ragazzi, con le domande, vi ricordo che per parlare con me potete farlo chiamando... I numeri 0694-8019-33 oppure lo 0694-8007-95. Domande precise. Io rispondo per favore. Mi state implorando di rispondervi. Io lo faccio, non per nulla. Mi metto a vostra disposizione per questo. Però ho bisogno di domande precise con i relativi vostri nomi e date di nascita. Saluto tutti. I miei amici anche che mi, mi seguono da tanto, che mi, mi chiamano in privato su Wengo, mi chiedono di salutarli, lo faccio con molto piacere, non posso farlo uh, per ciascuno di voi, faccio un saluto generale, un bacio e un abbraccio davvero grande per tutti. A te non ti rispondiamo mai? No, tesoro, è certo che non ti rispondiamo mai, perché tu mi chiedi di... Che vuoi sapere qualcosa su amore, salute e fortuna. Quindi, proprio mm, il completo, il completo lo fai tesoro in privato, quindi puoi farlo come privatamente. Qui in diretta puoi fare una sola domanda beh, posta in maniera precisa, ma assolutamente no sulla salute. Perché sulla salute, ragazzi, dovete rivolgervi ai medici. Io dissento totalmente dal fare consulti sulla salute. Se ci sono poi altri personaggi che li fanno, Coscienza loro, ragazzi, con me assolutamente no. Salute, gravidanze, no, non sono un ginecologo, non sono un medico, ognuno ha ognuno il suo. Fin quando si parla di lavoro, di amore, di fortuna, ci sta. Ma per altre cose, altre situazioni, assolutamente no. Andiamo quindi avanti con le domande. Mary, 16 agosto 62, ritornerà? Chi? Ragazzi, mi dispiace che non, forse non, non riesco a spiegarmi Ciao, posso sapere come sarà il mio futuro da oggi in poi? No, ragazzi, domande precise. Domande precise. Dunque, Antonella mi chiede se lei e la sua famiglia cambieranno casa presto? se cambieranno presto casa. Antonella, concentrati bene, purtroppo mi è salito il commento, quindi non sono riuscito a leggere altro. Concentrati bene. Eh. Vediamo se riuscirete a cambiare casa. Soprattutto un uomo della tua famiglia, credo tuo padre, mi esce la persona matura, il comandante della situazione, la carta dell'imperatore, quindi il capo il famiglia, ha questa situazione di... Uh, grande sofferenza, grande sofferenza è di, di scelta, si trova di fronte ad una scelta, non sa in fondo che cosa fare o come fare per poter modificare la situazione, che va avanti da tanto tempo. C'è stata comunque una situazione di ingiustizia, vedo persone che si sono messe di mezzo e che hanno creato una situazione di ingiustizia per voi. Eh? Alla fine tesoro, dopo diverse diatribe, conflitti e situazioni varie, ci sarà questa situazione di riuscita, voi riuscirete a risolvere la situazione anche se 1, 2, 3, 4, 5, siamo nell'arco ancora di uh, un mese e mezzo, eh? un mese e mezzo, due potrebbero essere, quindi un po' di tempo ancora ci vuole ragazzi, ok? Continuiamo, continuiamo con le domande... Luana 3,786, Ciro 3,992, Luana e Ciro, Mi chiede se ci sarà un ritorno. Ciro tesoro ha una... Uh... Una superficialità d'animo molto molto molto elevata, un bravo ragazzo nulla da dire, però purtroppo prende le situazioni con molta superficialità, vive le situazioni come se avesse ancora 15 anni, quindi il problema suo è relativo proprio alla sua maturità. Vediamo se ci sarà però un ritorno tra di voi. Non lo vedo molto concreto e serio tesoro eh, nel rapporto. lui è poi spesso in crisi anche per questioni familiari nessuno può dirgli nulla la nostalgia, la solitudine, il tesoro ci sta purtroppo io non vedo una situazione di ripresa non me ne volere ma con queste due carte sono proprio rappresentative di una chiusura e io mh, purtroppo non posso dirti una cosa che non vedo ecco questo è un messaggio che voglio mandare a chiunque decide di chiamarmi Uh, a me piace dire la realtà delle cose, quindi dirvi realmente ciò che vedo. Se non ho notizie meravigliose da darvi, sicuramente avrò un modo delicato e dolce di potervelo dire, ma non aspettate che io vi possa dire esclusivamente ciò che voi vogliate sentirvi dire. Se un ritorno non lo vedo, non lo vedo. Quindi, patti chiari, amicizia lunga, si dice. Io sono abituato proprio a svolgere il mio compito e a vivere questo mio dono nella sincerità. Quindi, quello che vedo, io vi dico. Uh, vi ricordo ancora una volta i numeri per poter parlare con me, che sono quelli dello 0694-801933 e quello dello 0694-800795. Continuiamo con le domande. Teresa mi chiede se riuscirà a realizzarsi nel lavoro vediamo un attimo se Teresa riuscirà a realizzarsi nel lavoro mi esce una situazione sfumata tesoro eh? quindi c'è stata un'occasione che mh, o è stata presa da un'altra persona cioè dovevi essere presa te e, e sei stata sostituita da qualcun'altra ma non... Mh, mh, perché a livello di meritocrazia avresti dovuto prenderlo tu questo lavoro cioè mi esce una... Mh, mh, mh, una truffa, se vogliamo così dire, no? Un qualcosa che doveva essere tuo e che invece è stato sfumato. Vediamo però se avrai comunque una realizzazione. Vediamo. Un imbroglio, sei stata vittima di un imbroglio, eh? Questo è quello che mi esce proprio a livello di sensitività. Tesoro, tu avrai proprio la gioia. Io te lo posso già confermare dallo smazzo che mi si apre con la carta del successo, che è quella del sole, eh? Quindi già da questo ti posso dire di sì il lavoro arriva, adesso ci sono degli ostacoli, ecco mi esce la chiusura del lavoro passato, il lavoro la carta del bagatto con la sofferenza e la chiusura la carta della torre, quindi stiamo parlando del passato, di questa situazione che ti ha fatto molto soffrire, ti ha fatto rimanere male, non ti preoccupare tesoro perché tu la riuscita ce l'avrai, il lavoro arriva anche se parliamo di tempi che superano l'anno, quindi non è entro quest'anno, ma per me siamo a febbraio, indicativamente siamo a febbraio, è una bella situazione dove ti vedo insieme a molta gente, Hai a che fare con il pubblico, mi raccomando stai serena perché ho una bella situazione lavorativa, anche economicamente parlando è buona, ti, risolve, ti farà risolvere parecchie, parecchie situazioni, quindi stai serena. Andiamo avanti. Perché non ti leggo, tesoro? Non so perché non ti leggo, perché siete tantissimi, non me ne volete. Sia chiaro, io non sto scegliendo, eh. io vado così a caso, ragazzi, in base a quelli che sono i messaggi che mi arrivano, perché altrimenti voi sapete bene che salgono e io non ho la possibilità di leggerli tutti. Eh. Quindi, La mia è precisa, perché non mi leggete? Lisa... 20.10.79 se troverà un lavoro soddisfacente ti ho appena risposto poi cioè vorrei sapere se mia sorella Rosalia e marito Vincenzo la mia situazione economica sarà sempre buona Antonella 25 25.5.62 vediamo Antonella la tua situazione economica sei bravo, complimenti alla prossima, ti ringrazio per il complimento. Grazie mille. La gratitudine è importantissima. Vediamo un po'. Grazie per il bello fuori e dentro Elia, ti ringrazio, ti ringrazio. Mi fate, mi fate imbarazzare, ragazze. Eh? Mi fate i complimenti. Tesoro, la situazione economica per me avrà ancora addirittura un surplus economico, quindi ti porterà a... a dei traguardi migliori. Vedo delle delusioni, ma hai subito un furto. Io vorrei sapere se tu hai subito un furto, tesoro, perché vedo proprio questa situazione che ti ha portato questa sofferenza e questa rabbia in relazione ad un furto subito. Ma questo mi esce proprio come immagine chiara, eh. Uh, però, no, la situazione economica te andrà bene, non ti preoccupare, non ti preoccupare mm -hmm. tesoro, perché è proprio, uh, come ti dicevo, un surplus economico che ti porta a soddisfazione. Stai serena, mm, mi raccomando. Elia, ti prego, leggimi. Mi chi... Voglio sapere se io e Giorgio torneremo insieme, quindi Barbara e Giorgio, se ritornerete insieme. Io sono nata il 2 aprile 88 e lui 1 aprile 86. Barbara e Giorgio, concentrati su di voi. Barbara e Giorgio Barbara e Giorgio, concentrati bene. È un rapporto comunque che è basato sull'amore, eh. Questo te lo posso dire, vedo comunque l'unione vostra dei vostri cuori. Quindi eh, per me è una crisi, sicuramente una crisi è anche un allontanamento, se vogliamo così definirlo, ma non lo intenderei proprio come una chiusura, tesoro. eh tu che stai aspettando, tu che sei stata tollerante, molto, molto, molto. Il problema è che lui in questo momento non vuole l'impegno, sfugge dalla responsabilità del rapporto. Sfugge da questa responsabilità. C'è della freddezza, ci sono degli ostacoli e lui che è freddo, che è apatico. Però ti dico questo, sta vivendo proprio lui un periodo che è un periodo veramente molto, molto, molto negativo. Eh. Quindi ci sta di mezzo anche, mh, come dire, eh, la situazione chiara di, uh, di lui che non sta molto bene, poi se vuoi mi puoi chiamare privatamente perché mh, sono cose che preferisco non dire in diretta, però ti posso assicurare una cosa, che il ritorno ci sta, lui arriverà al momento dove avrà una forte nostalgia di te, quindi tu gli mancherai tanto, abbiamo un bel sé di coppe che è la carta della nostalgia, ed in più il ritorno ci viene dato dal cavallo di coppe, il cavallo di coppe così come le carte, nelle carte anche napoletane, rappresenta proprio lui che viene il ritorno di una persona o comunque se chiediamo le carte di un nuovo amore di un nuovo incontro il cavallo di coppe rappresenta proprio un uomo che sta arrivando per noi vicino ad un bellissimo otto di coppe quindi proprio il ritorno assicurato non ti preoccupare che torna garantito cara, eh? non ti preoccupare andiamo avanti con le domande ragazzi io cerco di rispondere a tutti purché mi facciate, mi poniate domande precise chiare con il vostro nome e la vostra data di nascita Stefania, 24 marzo 62, mio marito, qualcosa su mio marito, se torna in casa, se torna in casa. Michele, tuo marito Michele. Ho delle immagini uh, fortissime su quest'uomo, delle immagini molto molto molto molto negative, molto negative e quindi mi, mi fanno proprio rappresentare una situazione, una situazione chiara um, che mi fa vedere eh, chiaramente lui con altre donne tesoro non ti sto parlando di una in particolare ma diverse, diverse donne um, credo che tu lo sappia, che tu ne sia a conoscenza di questo vedo che già hai perdonato lui più di una volta vedo anche delle situazioni... Eh, mh, anche di violenza verso di te tesoro vorrei che tu poi me lo confermassi se vuoi qui, oppure magari mi chiami in, privatamente. E eh, sì, vedo questa situazione, qua dal quale io obiettivamente, mh, prima che da sensitivo da persona, ti consiglierei di eh, fare attenzione. Perché una persona che in questo senso mi esce che non cambia, eh. anzi, potrebbe mh, addirittura essere ancora più mh, cattivello di com'è? Quindi Tesoro mio, fai attenzione, io comunque ti rispondo alla tua domanda. Vediamo se tornerà. Concentrati bene. Io ti parlavo proprio di violenza, ti parlavo di gesta veramente molto molto molto poco consone a quelle che possono essere i rapporti umani tra le persone, i rapporti civili quindi ancora una volta ti dico fai attenzione tesoro eh? perché abbiamo proprio la carta del 9 di spade che è una carta che è rappresentativa di una persona cattiva mi dispiace che affrontiamo il discorso in diretta però io ti inviterei a chiamarmi nel privato perché questa necessità, abbiamo addirittura la carta della sofferenza vicino ad un asso di spade, ripeto, una persona che può inferire male verso di te, che non ti dà gioia, che ti fa soffrire e continuerà perché abbiamo la carta della temperanza. Dunque, il ritorno io ti dico che ci sarà, abbiamo la carta del mondo che ce lo conferma con la situazione di giustizia, quindi con la carta della giustizia che mi parla di un riequilibrio però eh, tesoro mio non so se ti do una bella notizia sicuramente per te potrebbe esserlo io ti dico semplicemente di fare attenzione a quest'uomo e eh, di aiutarlo tu insieme alla tua famiglia ai vostri familiari a far sì che possa in un certo qual modo un po' moderarsi perché vedo che ha anche dei vizi particolari quindi oltre alle donne anche degli altri vizi eh, bisogna fare attenzione con questa persona eh? mi raccomando, però torna Torna allora ragazzi continuiamo ancora con le domande. Siamo in diretta, siamo qui su Astro Center Italia. Vi ricordo il sito che è quello di Wengo per parlare con me ed il numero telefonico è quello dello 06 94 80 19 33 oppure lo 06 94 80 0795 andiamo ancora avanti quindi con le domande come avete visto ragazzi la veggenza, la sensitività spazia molto cioè magari voi mi chiamate per il lavoro e poi escono altre cose io sono tenuto a dire tutto ciò che vedo e soprattutto a dirlo nella verità quindi come abbiamo fatto con appena con questa con questo ragazzo ho dovuto dire realmente quello che, che usciva quindi mh, è importante, è importante dirsi la verità per far sì che il nostro futuro possa migliorare, perché lo scopo di parlare con il sensitivo non è tanto quello di conoscere il futuro, quindi di utilizzare la sensitività come l'indovinello, ma semplicemente eh, quello di far luce nella nostra storia, in modo tale da poter modificare il nostro destino. Perché quando sappiamo come agire, sappiamo, possiamo tranquillamente modificarlo. Nulla è scritto proprio in definizione totale, tranne... Alcuni avvenimenti della nostra vita che lì, purtroppo a prescindere, sono scritti così, sono catalogati così per ciascuno di noi. Allora, continuiamo. Amore, salute, fortuna. Ragazzi, forse io non mi spiego. Domanda precisa, una sola. E salute non ne tratto. Potrà esserci un raggio di sole piccolo piccolo anche per te, Anna nata il 19 luglio 64, concentrati, Anna ha un problema economico, vediamo se ci sarà un raggio di sole per te. Il mio cuore vorrebbe dirti sì, la mia veggenza vede positività, però chiediamo anche alle carte, concentrati bene. Già abbiamo un 5 di denari che indica una crisi superabile, perciò tesoro mio vedi stiamo andando bene con una bella armonia, la carta della giustizia, già dallo smazzo. Tesoro, la situazione di blocco la situazione di blocco verrà superata brillantemente, abbiamo la carta dell'eremita che ci rappresenta il successo vicino al cavallo di coppe che rappresenta proprio l'arrivo di ciò che tu desideri. Assolutamente, c'è proprio una bella apertura tesoro, stai serena perché tu la riuscita da un punto di vista economico ce l'avrai e anche a partire da breve, non ti preoccupare, ok? Mi raccomando, auguri per tutto. Qualcuno mi chiede se io leggo le carte oppure leggo nella telecamera. Dunque dovreste sapere che quando facciamo le dirette, Ovviamente io devo porgere il mio sguardo a voi, innanzitutto per educazione. Le carte, quando le leggo, io abbasso il viso, abbasso il mio sguardo, lo noterete. Per leggere le domande che voi mi scrivete, ragazzi, io le posso leggere qui, sul mio display. Cioè, di fronte a me, è come se io avessi uno specchio, io mi vedo, e insieme a guardare il mio volto, vedo anche ciò che voi mi scrivete. Ecco perché risulta che io guardo lo schermo, ok? Quindi non è che io leggo le risposte sullo schermo io le, le risposte le leggo eh, per ciò che vedo a livello di sensitività mia e poi ovviamente leggo le carte, quando guardo lo schermo ripeto, è per parlare con voi direttamente è perché devo leggere le domande che voi mi ponete eh. Oksana mi chiede se troverà un lavoro nata il 21 luglio 74 Oksana nata il 21 luglio 74, vediamo se troverà un lavoro Oxana nata 21 luglio 1974, troverà un lavoro? <SILENCIO> hai eh, avuto tante, tante, tante situazioni non buone, dei raggiri, delle comunicazioni false, degli inganni. Eh, il discorso lavoro purtroppo ti è andato proprio male, tesoro, ti è andato male, ma mh, veramente eh, hai subito delle infamità, delle infamità. Allora, tesoro, il lavoro che arriva tramite l'aiuto di una donna, eh? lavoro ce l'hai tramite proprio l'arrivo di una donna l'aiuto di una donna un asso di bastone al diritto ci dà proprio la risposta positiva alla domanda anche se a livello di tempo tesoro devi aspettare perché parliamo di un periodo che non è uh, diciamo uh, non, non avverrà a mio avviso prima, uh, prima inverno della primavera prima della primavera quindi parliamo di marzo-aprile eh. C'è ancora un po' di tempo, però arriva. Mi raccomando, per chi vuole approfondire, per chi non riuscirà ad avere una risposta qui in diretta, vuole parlare con me nel privato, può farlo eh, contattandomi allo 0694 801933 oppure allo 0694 80 0795. Andiamo ancora avanti eh, con le domande. Giovanni Giovanni sul lavoro se ti rinnovano il contratto vediamo un po' c'è qualcuno dalla regia che mi dice che oggi sono, <ride> sono molto serio beh, ha ragione, sì prendo con serietà quello che faccio sicuramente poi mh, sto percependo diverse persone che hanno molte molte problematiche reali e quindi questo ovviamente da sensitivo mi ne risento, perché la, la sensitività, la prima caratteristica della sensitività è quella dell'empatia, cioè l'empatia consiste nel far propri le, le sofferenze degli altri. Ma non è una questione di, uh, di bontà d'animo, non è che io mi impongo di volermi fare carico della sofferenza degli altri, è un qualcosa che avviene in automatico. Non si può essere sensitivi se non si ha questa sensibilità assolutamente, quindi forse per questo la mia serietà, ma assolutamente voglio rispondere a tutti col, col sorriso perché è importante, la positività ragazzi veramente eh, trasforma il nostro futuro, trasforma il nostro destino, lo può cambiare, lo può modificare, ora rispondiamo quindi a Giovanni, concentrati bene Giovanni. Allora, Giovanni, lo so che tu mi chiedi del lavoro, però mi esce una situazione riferita a tuo figlio. Tuo figlio ha avuto un problema legale molto molto serio, io non so se è già uscito o no da dove sta lui. Caro, mi esce la galera, mm, scrivimi se vuoi, eh, mi, mi, mi confermi quello che ti sto dicendo, o mi puoi chiamare tranquillamente in privato. Supererà, supererà questo blocco avrà giustizia perché mi esce un'ingiustizia che ha subito quindi una situazione che ti sta a cuore che, mh, dal, dal quale avrai una soddisfazione lui la supererà quindi puoi, puoi anche rassicurare la moglie quindi tua nuora che per Natale quest'uomo ritorna a casa non ti preoccupare il lavoro per te concentrati vediamo se ti prorogano il lavoro per me già sì ti posso già dire di sì con l'asso di bastoni è la eh, risposta precisa alle nostre domande eh. c'è proprio il cambiamento la ripresa con le stelle tesoro quindi proprio la, la situazione come dire di, di speranza di ottima speranza l'allegria per te con il matto eh. la carta del matto a me nelle situazioni di lavoro rappresenta l'allegria il 3 di bastoni e la carta del contratto la carta che più rappresenta il contratto lavorativo proprio scritto per iscritto è il 3 di bastoni il contratto quindi assolutamente sì caro mio e mi raccomando per la questione relativa a tuo figlio stai sereno perché per Natale rientra in casa dunque ragazzi io non so quanto tempo ancora abbiamo a disposizione se i miei angeli mi fanno cenno me ne danno conferma o meno di quanto tempo ancora ho a disposizione nel frattempo comunque non vi preoccupate ragazzi che continuo a rispondervi, vediamo, vediamo un po', Patrizia, Patrizia mi chiede se abbiamo un ritorno, se avrai un ritorno, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, perfetto ragazzi, ancora un quarto d'ora di diretta, mi raccomando, domande precise, per avere risposte precise, mi mandi in privato? il tuo numero di telefono, il mio numero di telefono è lo 06 94 80 19 33, dopo magari la regia se vuole nei commenti lo può scrivere perché probabilmente non tutti lo hanno ascoltato, quindi ripeto lo 06 94 80 19 33 oppure lo 06 94 80 07 95 e mi chiamo Elia, per chi non lo sapesse il mio nome è Elia, quindi basta chiamare e chiedere di Elia e vi risponderò io in persona, senza intermediari, vi risponderò io. Vediamo, quindi per Patrizia se ci sarà un ritorno d'amore. Concentrati bene. Patrizia. Vivi con il timore di un tradimento. Hai proprio il timore di un tradimento, cioè la cosa alla quale probabilmente sei più, come dire, sulla quale sei più sintonizzata ricordatevi che quando noi sintonizziamo il nostro pensiero su determinate situazioni automaticamente ce le chiamiamo quindi cerchiamo di pensare sempre che si dice pensiamo positivo, pensiamo al meglio perché pensando al meglio ci sintonizziamo su situazioni positive che poi si concretizzano nella nostra vita perciò se qualora non, lui non ti tradisse, tesoro pensando tu sempre a tradimento potresti creare la condizione affinché lui ti, tradisse, ti, ti tradisca perdonami. quindi attenzione a questo eh? ora vediamo Senti, un'altra ci sta, ma lui non è innamorato assolutamente, perché lui ti porta la fedeltà. Abbiamo proprio il cavallo di bastone che è la carta della fedeltà, perciò ti porta fedeltà. Questa persona qui che c'è vicino a lui mi esce rappresentata da un due di denari, quindi c'è una situazione economica che lo tiene legato a questa donna. Ma amore, cara mia, non ce n'è. Due di denari non è amore, un due di Coppe rappresenta l'amore. Voi rappresentate una coppia, come dire, serena, una coppia forte, una coppia... Mh, eh, che rappresenta un rapporto costruttivo e questo mi viene dato dalla carta della papessa che potresti essere anche tu ma in questo caso non è da intendere come eh, diciamo il personaggio ma quanto più proprio come eh, la, la situazione ottimale del vostro rapporto e eh, ci sono dei conflitti lui non sta molto bene anzi lui sta molto male eh, tesoro mio ha un 4 di ha un quattro di spade, rappresenta il letto d'ospedale, il letto d'ospedale non è per forza inteso a livello di salute che stia male eh, fisicamente, ma può rappresentare comunque una preoccupazione che lui ha su se stesso, mm? quindi è per questo che si comporta così. Tesoro mio, io ve l'ho insegnato prima, ve l'ho detto prima qual è la carta che rappresenta proprio un bel ritorno, è il cavallo di coppe, io te la mostro qui in diretta. Magari puoi dire, di sai, Elia vuole rincuora, rincuorare i cuori. Io non rincuoro i cuori, ragazzi, io vi dico la verità. Se non torna, non torna. Se torna, torna. Nel tuo caso, Patrizia, il tuo lui torna. Stai serena, eh? Se vuoi approfondire, ovviamente, mi puoi contattare privatamente. Perché a me non mi leggi mai? Tesoro, non lo faccio di proposito. Siete tantissimi, il tempo a, nostro, a nostra disposizione è questo, è comunque limitato. Vediamo ancora qualche altra domanda. Elisabetta mi chiede se Pietro la contatterà. Quindi Elisabetta, sì ti contatta, Io già te lo posso dire, perché a livello di veggenza ho avuto proprio l'immagine della chiamata. Vediamo il rapporto vostro come va. Eh. Ti prego Elia, è importantissimo. Vediamo, se riesco a leggerti tesoro, io riscrivimi perché, riscrivimi perché è salito il commento, quindi non lo trovo. il sentimento ci sta, eh, te lo no, è un amore che va a gonfie vele, lui ti chiama, per me nasce proprio una situazione d'amore, si sviluppa una situazione d'amore reale, è un bellissimo asso di coppe, anche con la casa, quindi probabilmente anche convivenza, eh. sì, Tesoro, i tuoi dubbi verranno rafforzati la situazione di amore ci sta e in finale distesa un re di coppe che per me è proprio la riconciliazione quindi la ripresa del rapporto con la crescita dovuta alla carta delle stelle bellissime carte per te stai serena perché questo ritorno ci sta eh? questo ritorno, questa chiamata come già ti dicevo ci sta e anche uno sviluppo del rapporto mi raccomando non ti preoccupare andiamo ancora avanti con le nostre domande vediamo chi c'è Daniela dell'Acquario, 8 febbraio, Daniela, Daniela, riscrivimi perché non, non riesco a seguirti, di, riscrivimi. 8 febbraio 81, scrivimi la data di lui anche, ragazzi dovete farmi nomi e date, nomi e date. Se non mi scrivete nomi e date, ragazzi, non vi posso rispondere. Francesca. Francesca, sulla famiglia, se avrete i soldi dell'eredità, se avrete i soldi dell'eredità. Francesca, se avrete i soldi dell'eredità. Vediamo un attimo, Francesca, concentrati. Se avrete i soldi dell'eredità. Allora Francesca innanzitutto ti dico questo: fai attenzione, fai attenzione a credo una zia, una zia, perché mi esce che mh, proprio in maniera chiara a mh, ha corrotto un po' le, ha, ha fatto diciamo emergere situazioni non reali nei contratti, nella contrattualistica per avere questi soldi dalla vostra eredità. È una zia che vive lontano lontano da voi. Voi siete al nord, cara, lei è del sud. Qualcuno mi scrivi vero, certo che è vero tesoro, io se sono sicuro di una cosa lo dico, oltretutto sono in diretta, se dicessi delle stupidaggini mi brucerei da solo, fare delle figuracce per il quale posso chiudere la sala cinesca e vado a raccogliere i pomodori, se dico una cosa sono sicuro di quello che dico, e ripeto, sono in diretta, quindi un errore eh, non, non mi converrebbe tanto, perciò se lo dico è perché sono certo. Quindi questa, per questa zia che abita sicuramente al sud, mi esce molto chiaro, che ha boicottato le ha creato una situazione pessima per la quale non, non vi dà l'opportunità di poter raggiungere uh, l'obiettivo. Ti dico questo, per poterlo raggiungere invece l'obiettivo, tesoro, cambia il tuo avvocato perché il tuo stesso avvocato ha, qualcosa, ha creato una situazione di amicizia, di coinvolgimento con questa zia. Cambia avvocato. Se mantieni questo avvocato non ti aiuterà. Guarda, mi dispiace dire queste cose soprattutto perché siamo in diretta, quindi io ti inviterei, se vuoi, a chiamarmi privatamente, perché è importante questa situazione. Eh? Non ho nemmeno bisogno di aprirti le carte. Ti ho già detto tutto, cara. Chiamami nel privato perché vedo un inganno anche da parte del tuo avvocato. Fai attenzione. L'amore. Daniela. Acquario. 8 febbraio 81. Cancro. 23, 6, 80. Torniamo insieme? Vediamo, Daniela, 8 febbraio 81, mi chiede se torneranno insieme. Lui come si chiama, Daniela? Vediamo un attimo, se tornate insieme. Daniela, concentrati Daniela. C'è molta freddezza, la chiusura c'è stata in effetti anche, devo dire anche in maniera dura, fredda, um, di scontro, di... c'è rabbia, ci sta rabbia. Hai, um, anche tu tesoro però non sei stata molto come dire, dolce, non sei stata molto dolce perché mi esce che lui in un certo qual modo si è spaventato di alcuni tuoi atteggiamenti, di, alcune tue, di alcuni tuoi modi di, di porti. Si è spaventato, c'è stata questa crisi con questo, ca con questo cambiamento tesoro, per me il ritorno ci sta, l'attrazione ci sta, è un bellissimo due di coppe che è una carta importante per l'amore, l'attrazione ci sta, come ti dicevo, e c'è proprio l'allegria che ritorna, poi il due di coppe mi riconferma proprio l'amore, non ti preoccupare, non ci vuole nemmeno molto tempo, però modifica questo lato del tuo carattere perché lo hai fatto spaventare, o lo hai aggredito in qualche modo, o hai detto qualcosa che in un certo qual modo... Lo ha fatto come dire risentire, l sì, spaventare, mi esce proprio lo spavento, questa è la percezione forte che ho. Quindi mi raccomando, stai serena, ma la, ri la ripresa ci sta. Eh. Mm? Ti mando un bacio. Allora, ragazzi, ancora una volta vi invito per chi volesse parlare con me privatamente, che lo può fare sul numero dello 0694 8019 33 oppure lo 0694 80 07 95. Vediamo ancora quanto tempo ho a disposizione, se posso rispondere a qualche altra vostra domanda nel frattempo rispondo a Loredana se il suo sogno da imprenditrice oh. si avvererà quindi 5 minuti, Loredana, 27.974. Tu sei una donna creativissima, ce l'hai proprio nella stoffa per questo, e ti dico di più, sei anche molto intuitiva, strano che non sei comunque una mia collega, perché sei molto molto percettiva. Vediamo un po', se tu avrai questa situazione di sogno che si concretizza. Adesso c'è il blocco, quindi l'appeso, è una situazione che ti blocca, che ti fa penare parecchio. Vero, lo so un bacio a te superamento della crisi periodo felice tesoro adesso sei alla ricerca di questa situazione abbiamo la carta dell'eremita tu hai qualcosa di creativo di qualcosa di creativo che ti porta anche a spostarti sì, per me sì fai serena tesoro ci sta ci vuole soltanto la pazienza la pazienza per la riuscita mi viene data dalla carta della temperanza già ne stai mettendo parecchia però tesoro per quello che vuoi fare è necessaria proprio proprio reale ok? mi raccomando un bacio Loredana Taranto mi dice sì, è vero. Ragazzi, non è, per, non è per vanto, ma se dico un qualcosa è quello, è quello. Ma perché salti sempre? Vai a caso? Sì, tesoro, non è che vado a caso. È che voi mi salite con, con i commenti, credetemi, non è facilissimo. Io vorrei avere qui una telecamera che vi desse la possibilità di vedere quanti messaggi mi arrivano. E, e ovviamente poi salendo scompaiono io non posso più rispondervi. Eh, ragazzi, non me ne volete. Mary. Ciao Elia, troverò l'amore Maria 8982, Mary tu già vieni da una situazione proprio di M, per non essere volgare tu hai capito cosa voglio dire, una situazione che ti ha fatta molto molto soffrire con un personaggio mm, diciamo non positivo, va diciamo così. Vediamo se arriverà però una nuova persona nella tua vita. E non è l'ultima cioè è l'unica esperienza di sofferenza. Eh? Hai sempre dato tanto. Sembrano parole scontate quelle che ti sto dicendo io. Ma tu veramente hai un cuore grandissimo. Ti leghi tantissimo e subito alle persone... Questo è buono da un lato ma non lo è da un altro. Perché poi... Puoi ridire il numero, per favore. Sì, allora il numero per parlare con me in privato è... Lo 06 94 80 Oppure lo 06 94 80 07 95. Pregherei poi la regia di menzionare i numeri di telefono sotto nei commenti, perché in effetti molte persone non hanno ancora avuto la possibilità di segnarli i numeri. Poi comunque, prima della fine della riretta, li rinnovo di nuovo, ve li ricordo di nuovo. Dunque, mi sono perso un attimo, perdonatemi perché... Allora, ricordatevi questa situazione qua. Io vedo una situazione di ripresa mi esce una situazione di ripresa che mi è data da un bellissimo tre di coppe, da una carta di cambiamento vicino alla carta delle stelle quindi è una, di ripresa, perdonami, di incontro tu ce l'hai, questo incontro ce l'hai ed è un incontro che per me finalmente può rappresentare quello che a me non piace definire nessuno l'uomo della tua vita o la donna della nostra vita, non esiste. Però è un incontro importantissimo, tesoro. Ti ci metto la firma con le mani e anche con i piedi, perché mi viene dato dal 2 di coppe vicino alla carta delle stelle. Tu ci avrai questo incontro bellissimo. Abbiamo anche il 10, il 10 è rappresentativo del mese di ottobre. Ora... Perché no? Potrebbe avvenire anche in tempo celerissimo, ma comunque sia non ho tempi lontani. Nell'arco di un paio di mesi tu hai questa nuova conoscenza. Se vuoi approfondire, ovviamente, mi puoi chiamare privatamente. E I numeri sono quelli dello 06 94 80 33, oppure lo 06 94 80 07 95. Andiamo adesso con l'ultima domanda, ragazzi. Eh? L'ultima domanda per voi. Elia, ti sto pregando, tesoro... Non sono io che vado pregato, lo sapete? Per favore mi leggi, grazie per quello che mi hai detto, figurati, mia pina, io dico quello che vedo. Un'ultima domanda. Lara May, 19, 9, 75, troverò il lavoro? Lara. 19, 9, 75, troverò il lavoro? Lara. Concentrati bene, Lara, vediamo se troverai il lavoro. Il cammino ci sta, tesoro, il cammino ci sta. Ancora un po' di pazienza, avrà un cambiamento sicuro ed è un qualcosa che ha a che fare con il tuo passato. Questo lavoro ha a che fare con il tuo passato. Potrebbe essere anche un lavoro passato che hai fatto e che poi si ripresenta nella tua vita. Avrà a che fare con un uomo, quindi ti aiuterà un uomo, un uomo sulla quarantina dai 40 ai 50 anni che ti aiuta e c'è cioè, questa situazione buona, con la carta del Papa è grande soddisfazione eh? e non ci vuole nemmeno molto non ci vuole molto guarda io ti dico anche un'altra cosa uh, sull'amore tu hai questa situazione di, mi chiedi del lavoro ma anche sull'amore avrai una situazione di grandissimissimissima gioia e sono contento per te questo mi viene dato da un bellissimo 3 di coppe vicino alla carta della temperanza può essere una crescita non posso entrare nel dettaglio ma quando intendo crescita vuol dire un qualcosa di siete in due e potreste aumentare ecco c'è cioè, cioè questo desiderio nel tuo cuore con una risoluzione, con una situazione di concretizzazione del tuo desiderio. Ora, sì, purtroppo devo chiudere, ragazzi. Vi ricordo ancora che mi trovate sul sito di Wengo, Wengo Italia, quindi wengo.it. E le, ehm, i numeri per parlare con me in privato sono quello dello 06 94 80 19 33 o lo 06 94 80 07 95 saluto i miei angeli custodi che veramente mi hanno aiutato tanto in questa diretta sono quelli nel nome di Rosaria, di Andrea, di Francesca e inoltre saluto anche Francesca e Noemi del Servizio Clienti, ciao a tutti, un bacio da Elia, ricordo che mi chiamo Elia per chi non lo sapesse, quindi potete chiamare Wengo e chiedere direttamente di Elia, parlerete direttamente con me, eh, sono pronto a dirvi la verità, sappiate che vi dirò la verità, che vi piaccia o no quello che esce io vi dico e null'altro. Io vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e a disposizione per qualsiasi cosa mi trovate nel privato su Wang, ok? Ricordo per l'ultima volta i numeri che sono quello dello 0694-801933 o ancora lo 0694 95. Baci a tutti, ciao e grazie, eh? Alla prossima, ciao.